Le clubber hanno vinto Pechino Express 6, seconda Antonella Elia. Chi ha vinto Pechino Express 2017? Le clubber Valentina Pegore Redema Stoccolma. Finalmente due donne vincono Pechino Express. La sesta edizione del programma condotto da Costantino della Gherardesca è stato infatti vinto dalle clubber. In Giappone hanno trionfato Valentina Pegore e Redema Stoccolma che hanno portato avanti un percorso stravagante e divertente. Seconde le caporali Antonella Elia e Yil Cooper, terzi i compositori Achille Lauro e Boss Domes. Ma chi sono le clubber? E qual è la loro storia? Sono due modelle che hanno vissuto per tanti anni a Londra. Entrambe hanno posato per servizi fotografici e sfilato in passerella, senza disdegnare il mondo della televisione. Le due amano molto viaggiare e il format di Rai 2 ha permesso loro di vedere nuovi mondi e nuove realtà. Valentina Pegorer è la vincitrice di Pechino Express 6? Valentina Pegorera ha 27 anni ed è una conduttrice e modella. A soli 8 anni ha preso parte alla pubblicità dell'ovetto Kindle. Diplomata al liceo linguistico, ha vissuto per diversi anni a Londra dove ha lavorato come commessa e cameriera. Tornata in Italia, ha intrapreso la carriera di modella. Infine, è approdata al mondo della musica. È il volto di Occupy AI. Trasmissione dell'omonima rete tv. È la protagonista femminile di D'improvviso, il videoclip musicale di Lorenzo Fragola. Emma Stoccolma, chi è la vincitrice di Pechino Express 6? Emma Stoccolma ha 33 anni ed è francese. Ha cominciato a lavorare nel mondo della moda all'età di 15 anni. Ha sfilato per firme prestigiose quali Valentino, Dolce e Gabbana, Versace, Yamamai e Fendi. Successivamente è diventata una deiai e una conduttrice televisiva. Ha lavorato a Rai Radio 2 e ha preso parte al programma gratis di Rai 2.